Allora, dicevo Ciro Dovizio dell'Associazione Lapsus di Milano, e la sua parola è Storia. Ok, allora, intanto ringrazio l'Associazione del Sud per l'invito. Dunque, io parlo a nome della mia associazione, Lapsus, noi siamo una realtà abbastanza giovane. Lapsus è un'associazione di eh, giovani studiosi di Storia che nasce nell'Università di Milano nel 2007, nasce come gruppo di studenti interessati ad alcuni temi della storia contemporanea e che in seguito si è costituita in associazione nel 2011. Noi non siamo un'associazione antimafia, ma cerchiamo di fare antimafia attraverso il filtro, un filtro disciplinare che è quello della storia. Ci muoviamo fra l'università e il territorio milanese eh, siamo attivi eh, su diversi fronti, nel senso che organizziamo laboratori di approfondimento didattico, collaboriamo con alcune scuole proponendo pacchetti te tematici su alcuni temi di storia contemporanea, tra cui c'è ovviamente quello della mafia, la storia della mafia. Eh, abbiamo conosciuto l'Associazione da Sud eh, nel febbraio di quest'anno eh, quando abbiamo inaugurato la mostra 900 criminali, che è un po' la, la somma di una riflessione pluriennale e che è un itinerario multimediale in cui ricostruiamo la storia la vicenda delle tre principali organizzazioni mafiose di questo paese quindi la mafia da la Andrangheta e la Camorra e lo facciamo attraverso un approccio creativo, almeno il tentativo che abbiamo cercato di mettere in campo è stato quello di eh, sperimentare eh, un maggior numero possibile di linguaggi, non limitandoci alla lettura di, del testo, ma offrendo insomma, apparati scenici, eh, muovendoci insomma su più codici. Ecco. E, ma appunto pensare sul tema del rapporto fra la storia e i fenomeni mafiosi. Perché è importante il punto, di vista della storia, eh, il punto di vista storico nello studio delle mafie? Io credo che eh, la storia consenta di restituire eh, profondità temporale a un tema, quello delle mafie, che invece nell'immaginario collettivo eh, troppo spesso viene collocato in una dimensione eh, atemporale, come se fosse un eterno presente. Eh, nel senso che per il senso comune le mafie esistono da sempre, e dal momento che esistono da sempre sono destinate ad esistere per sempre cioè la storia è un, un punto di vista in difficoltà no? in generale nella società attuale ma sul piano della, della, del contrasto di massa, secondo me questo è, è, è un punto su cui bisognerebbe riflettere perché questo tipo di approccio secondo me determina un effetto psicologico che è paralizzante No? se ci pensiamo non consente di immaginare una società diversa una alternativa all'esistente no? e a questo punto io vorrei ricordare quanto diceva uh, qualcuno che la mafia l'ha vista da vicino la conosceva piuttosto bene uh, non soltanto da magistrato, ma anche la storia del fenomeno Giovanni Falcone Giovanni Falcone diceva che la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione e ha quindi anche una fine. Partiamo da questo punto di vista, no? Cambiamo, Cerchiamo di, di cambiare paradigma osservando i fenomeni da un punto di vista storico. Quindi, per un'antimafia un efficace mh, bisogna rimettere la storia al centro del dibattito, bisogna intendere la storia non soltanto come la disciplina scientifica, ma anche come uno strumento di militanza civile e sociale, uno strumento di lettura critica della realtà, aperto a varie forme possibili, insomma, non, non rinchiudendo la materia, la disciplina uh, a, a un dibattere fra accademici, ma uh, rivolgere, insomma, a fare della storia uh, una, un sapere condiviso, no? in modo tale che diventi un patrimonio collettivo è un mezzo per costruire l'identità, per mobilitare il tessuto sociale al cambiamento. Eh, queste sono cose in cui noi crediamo fermamente. Eh, eh, soltanto così, secondo noi, si può immaginare una realtà alternativa. E' eh, eh, eh, un altro punto su cui vorrei soffermare l'attenzione, molto attuale, sempre molto attuale è che la storia deve essere sempre uno strumento di lotta contro ogni forma di mistificazione. Cosa significa? Significa combattere contro gli stereotipi, significa combattere contro le menzogne interessate, no? Prima, stamattina, vari interventi mettevano in evidenza come troppo spesso la mafia venga rappresentata come una manifestazione di folklore. Questo è un carattere costitutivo dell'autorappresentazione mafiosa ed è un, per esempio un tratto che abbiamo... Abbiamo affrontato in uno dei pannelli della nostra mostra, è perché guardando al passato riusciamo ad avere gli strumenti per interpretare quelli che sono, eh, quelli che sono esercizi retorici eh, utili a nascondere una realtà ben diversa, che essenzialmente è criminale. Ecco, quindi credo eh, e crediamo noi dell'associazione Labs che per fare le per fare una buona antimafia aperta, sociale, mh, consapevole. Uh, con una base culturale solida uh, la storia continua ad essere un punto di riferimento imprescindibile mm? grazie a tutti uh, e faccio gli auguri per, essere... per essere